rossella e alberto alberto si trova al telefono ciao alberto buonasera ciao, ciao. allora oggi faremo la lettura angelica valida per una settimana ok eh, va da domenica 10 a domenica 17 gennaio 2021 utilizzeremo tre mazzi di carte abbiamo le carte di maria regina celeste Abbiamo le carte delle fatte, gli oracoli delle fatte e abbiamo le carte, i sussurri dell'amore che trovo molto belle. E poi utilizzeremo, una, prenderemo una carta dal mazzo di Luisei, queste di Luisei sono stampate in Italia da EmeiLife per il messaggio finale con le affermazioni positive. Okay? Per questa nuova settimana, prima di iniziare facciamo una preghiera di protezione invoco la divina presenza di dio onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi del sé superiore di alberto gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime amorevoli e gentili che con tanto amore ci stanno seguendo invoco te arcangelo michele maestro gesù maria regina celeste e con amore vero puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia alle nostre intenzioni, parole ed azioni eh, di purificare il luogo in cui ci troviamo con amore vi chiedo di elevare la nostra energia, vibrazioni e frequenze, l'energia, vibrazioni e frequenze del luogo in cui ci troviamo e vi chiedo con amore di sintonizzarle nella frequenza della luce, dell'amore più puro e incondizionato liberateci dall'ego e dai suoi condizionamenti, liberateci da tutte le paure che ci stanno impedendo di raggiungere i nostri sogni e di agire nella direzione dei nostri sogni aiutateci a liberarci da tutto ciò che ci sta impedendo di essere nella, nella gioia, nell'amore, nella pace, eh, nella serenità, nell'armonia. Eh, chiedo massima guida e assistenza e massima protezione durante questa lettura angelica. Eh, chiedo che questa protezione sia estesa all'intera settimana affinché possiamo vivere diciamo delle giornate ricche di amore, di gioia, di pace, di bellezza, di armonia, di spensieratezza e di creatività. Chiedo connessione, guida e assistenza, grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie a tutti gli angeli in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele, grazie Maria Regina Celeste, grazie a tutti gli esseri di luce e di amore puro che ci stanno proteggendo, ci stanno guidando e ci stanno assistendo durante questa lettura angelica, allora andrò a mischiare tre carte, prenderò tre carte da ogni singolo mazzo, tranne che nel mazzo di Luisei dove ne pescherò solamente una, come messaggio finale, che ci accompagnerà durante questa settimana, allora abbiamo un messaggio di speranza da parte di Maria, ok, vediamo un po', Allora, qua si tratta di forza, sono forte e potente insieme, ok? E poi è caduta una terza carta, quindi non andrò a mischiare altre carte, la terza carta è dare e ricevere. Qua si parla proprio di equilibrio, eh Alberto, entrambe le carte? Eh sì. mm. eh sì. Poi te le mando con la foto. Certo, eh? eh sì. La natura ci ispira, la natura ci guida, gli esseri della natura ci aiutano a ritrovare la connessione con la, nostra, con la nostra anima, quindi ci guidano a rimanere connessi con la nostra vera essenza. Qua si parla di un portale magico, poi andiamo a vedere nello specifico cosa ci bella questa carta, eh? il portale magico, bellissimo, eh, sì quello che mi fanno vedere è proprio quella porta da, da, da aprire e da diciamo, uscire dal vecchio per entrare nel nuovo, in un mondo magico, in un mondo di amore, in un mondo di eh, perfezione. Sono tanti i messaggi che stanno arrivando in questo momento. Allora, qua eh, eh, c'è la tentazione. Allucinante questa carta. C'è la figura del serpente. Eh, non povero serpente, certo non ce l'abbiamo contro l'animaletto ma è un discorso di, eh, il serpente è il simbolo della tentazione, non è Bibbia, quindi anche un po' dell'ego che ci frega ogni tanto e qua c'è il bambino interiore che vuole giocare, si vuole riconnettere con la nostra parte più adulta Vediamo ora le carte dell'amore, queste carte dell'amore hanno dei, dei messaggi non solo per le coppie eh, ma anche per amore per noi stessi, amore per la vita, quindi secondo me queste carte sono proprio azzeccate perché ci stanno dando messaggi molto potenzianti in quanto il tema di questa settimana è l'amore l'amore, la connessione con l'amore, vibrare nella frequenza dell'amore, lasciare andare tutto ciò che ci sta disconnettendo dall'amore stesso. Infatti la prima carta che è uscita è l'amore fa la differenza, ok? Il vero amore fa la differenza nella nostra vita. Seconda carta Diciamo che è venuto il momento anche di mh, esprimere il nostro amore anche attraverso piccoli doni, qua parla addirittura di doni, di regalini, ok? Poi bisogna vedere nello specifico cosa voglia dire, va bene? E poi eh, tu sei senza limiti, non ci sono limiti per ciò che tu puoi fare, per ciò che tu puoi essere, per ciò che tu puoi avere nella tua vita. Ok? Ora vediamo la carta di lui: sei tutto quello che faccio è una mia scelta, perciò è il controllo della mia realtà. E infatti questo è il messaggio introduttivo che vorrei portare. Prima però mandiamo un attimino le carte ad Alberto. Te le mando con l'altro cellulare perché ho paura che con questo magari non riesco. Vediamo un po'. Diciamo che mentre eh, facevo... Prendevo le carte, le mischiavo, è arrivato un messaggio molto potente dall'Arcangelo Michele dagli angeli, no? Stanno arrivando Alberto? Sì, deprime intanto perché ho anche una connessione di quella proprio molto d'avanguardia. Ah, arriva, arriva. Sì, no, va a ricordare. Allora, quello che l'Arcangelo Michele stava diciamo dicendo... Mentre io eh, mischiavo le carte, è molto collegato a, a questo messaggio. Tutto quello che io faccio è una mia scelta, perciò il controllo sulla mia realtà. Eh, cane anime infinite, eh, è proprio questo: questo è un messaggio mh, eh, che ha in tanti, può essere un messaggio in tantissimi livelli. Allora, eh, molte anime vivono nella paura, vivono, eh, diciamo, stanno vivendo momenti di, mh, di blo dei blocchi, eh, Proprio lavoro, nella propria creatività, nelle proprie decisioni eh, da intraprendere, anche perché mo il mondo là fuori è un attimino mh, bloccato. Diciamo che eh, quello che dice l'Arcangelo Michele, questo è un periodo mh, molto importante per eh, pensare non solo a noi stessi, ma anche all'intera collettività all'intero pianeta ok è un momento in cui è molto importante pregare per noi stessi per la manifestazione eh, dei nostri sogni e dei nostri obiettivi ma anche pregare per l'umanità per gli animali per la madre terra questo eh, ci può veramente aiutare anche a ricevere nuove informazioni nuove idee eh, creative in questo momento è importante mantenere alte le frequenze tenere dei pensieri molto elevati Elevati. diciamo che eh, il caos della terza dimensione ci bombarda con forme pensiero che non ci appartengono con pensieri non nostri e purtroppo eh, molte persone eh, diciamo oggi più che mai eh, stanno vivendo la propria vita in casa rispetto alla normalità non tutti per carità ci sono persone che continuano a fare il proprio lavoro ma molte persone eh, diciamo vivono sono costrette a qualche livello a stare più tempo in casa e anziché lavorare sulla propria interiorità attraverso la meditazione la preghiera l'introspezione la connessione con la propria anima passano del tempo a guardare tv eh, anche sui internet e youtube purtroppo ci vuole anche un grande discernimento nella ricerca delle informazioni eh, diciamo lo, lo, dice l'arcangelo michele cercate di ehm, guardarvi dentro perché le risposte sono dentro cercate di guardare solo informazioni potenzianti e positive ragazzi noi siamo quello che pensiamo ok quindi voglio dire noi possiamo creare la nostra realtà attraverso un allineamento dei nostri pensieri affinché i pensieri siano nostri e non che la società a qualche livello ce li trasmette o ce li impone e non che li assorbiamo dai nostri cari, dai nostri amici eh, da, dall'esterno, no? devono essere pensieri creativi, pensieri che arrivano dal nostro cuore. Quindi eh, diciamo che l'invito da parte dell'Arcangelo Michele è quello dell'equilibrio è quello di trovare un, un, vero, un vero e proprio equilibrio tra mente e cuore affinché i pensieri si allineino all'obiettivo della nostra anima è un invito alla nostra riconnessione con chi noi siamo veramente ecco che noi poi li possiamo prendere delle decisioni e possiamo agire non agiamo presi dal caos presi dalla paura non agiamo presi dallo stress anche perché poi i risultati eh, non sono quelli Disperati. Dobbiamo agire eh, con un'energia, la nostra energia deve vibrare nella frequenza giusta perché i nostri pensieri sono energia e frequenza, le nostre emozioni sono energia e frequenza. Volete voi manifestare un futuro caotico? Volete voi manifestare un futuro ricco di gioia? di amore, di abbondanza, non solo per noi, ma anche per l'intera umanità. L'invito degli angeli dell'Arcangelo Michele è anche in questo momento anche quello di pensare un pochino agli altri, donare a chi non ha, donare un sorriso, si parla di doni, la mia lettura oggi è un po', eh, diciamo, mh, è, un, è un messaggio, eh, anche se le carte una per una danno lo stesso messaggio, questa è diciamo, un'introduzione, un i doni non devono, sono solo doni materiali ma possono assolutamente donare a chi non ha in questo momento, possiamo fare una spesa per una famiglia che in questo momento si trova in difficoltà, donare a un santuario che, eh, dove ospitano gli animali, donare ai bambini in difficoltà, con delle patologie, fare beneficenza, eh, donare energia positiva agli altri, messaggi potenzianti, donare la nostra conoscenza agli altri. Ecco, questo è il momento del dare, del dare e del ricevere. Ci vuole un grande equilibrio, infatti Maria parla di riequilibrare queste due energie. Eh, cerchiamo di dare amore cerchiamo di ricevere amore riceviamo amore quando noi siamo grati per la nostra vita siamo grati per quello che abbiamo siamo grati per essere vivi siamo grati per essere arrivati dove siamo arrivati per essere le persone eh, meravigliose che, che stiamo diventando che siamo diventate essere grati per ogni piccola cosa che noi abbiamo ci sono persone che nel mondo hanno serie difficoltà di salute di problemi economici purtroppo il mondo è pieno di queste persone che in questo momento stanno vibrando in frequenze di disperazione di dolore di sofferenza uscire dall'ego significa avere compassione pregare per queste persone e agire e donare e donarsi per aiutare gli altri va bene? quindi cerchiamo di focalizzare le nostre intenzioni nella direzione anche del dare per equilibrare il dare e il ricevere. Maria dice anche che molte persone sono chiuse nel ricevere, non si sentono degne, non si sentono amate, non si sentono di meritare la gioia, di meritare l'abbondanza, di meritare un lavoro di meritare l'amore di meritare la salute perfetta la gioia infinita e la pace questo non è così eh, diciamo che eh, ci vuole anche un equilibrio tra lo spirito e la materia o meglio tra il ricevere doni materiali ma anche doni spirituali in quanto essendo completamente nello spirito anche se tu raggiungi la massima connessione l'illuminazione se poi ti manca il cibo il pane i vestiti una casa una tua indipendenza dagli altri eh, questo eh, non è, è squilibrato quindi spirito e materia insieme quindi ricevere anche energia monetaria ricevere anche un lavoro che amo ricevere anche l'amore degli altri eh, quindi anche cose che posso toccare con le mani va bene è fondamentale equilibrare quindi il ricevere Grazie. Spirituale e il ricevere materiale perché o troppo di uno, troppo dell'altro, porta disarmonia e disequilibrio nella nostra vita e questo è un grande lavoro, anima infinita! E tu puoi fare questo, tu puoi portare il tuo potere divino all'esterno, se una potente anima e sei venuto qui per riequilibrare maschile e femminile, dare e ricevere cuore e mente per radicare la tua energia fino alla terra, al centro della madre terra per essere eh, luce, per essere amore che tu sei veramente per irradiare questa luce all'esterno perché ce n'è veramente bisogno, c'è come un senso di urgenza. Quindi gentile dice l'arcangelo Michele, ma anche potente. Cosa vuole dire? sia l'arcangelo michele che maria qua parlano di potere personale potere spirituale le persone molto buone le persone molto gentili eh, diciamo quando ancora non hanno raggiunto il potere personale la forza spirituale alle volte mh, eh, non sono prese sul serio o alle volte vivono anche esperienze con persone troppo egoiche quindi queste cose buttano un pochino giù e invece michele Maria dicono continua a essere gentile continua a essere amorevole ma devi essere allo stesso tempo molto ferma forte nel tuo potere non permettere a niente e nessuno di approfittarsi di te dai quando devi dare non dare la tua energia vitale a nessuno la tua energia vitale è tua il tuo dare incondizionato non è la tua vita è il tuo essere il tuo dare quando senti di dare quando senti che hai bisogno di stare con te stesso stai con te stesso diciamo che qua bisogna praticare un po di disciplina eh, spirituale mantieni la tua energia vitale va bene eh, dai la tua gioia dai un tuo sorriso dai il tuo supporto ma dai anche a te stesso dai anche a te stessa c'è speranza dice maria eh, questi sono tempi di uh, di uh, come dire di um, cambiamento ciclico di eh, come dire di eh, cambiamenti energetici eh, sta, stiamo vivendo una dualità molto forte in questo momento perché molte persone non sanno come fare a uscire dal caos ma tu che stai guardando questo video hai dei consigli se guidato alla preghiera eh, le preghiere di liberazione sono non solo delle preghiere che fai per te stesso, ma se sono delle preghiere che si estendono all'intera umanità e a tutti coloro che non sanno come a chi chiedere in nome dell'amore, quindi pregare un po' di più per te, per l'umanità stessa, per gli animali, può elevare le frequenze dell'intera collettività, c'è speranza anche per le persone più egoiche di questo mondo, c'è speranza di illuminazione, c'è speranza di uscire dal caos, c'è speranza di guarigione, c'è speranza di uscire da questa situazione, che sta eh, coinvolgendo l'intera umanità c'è speranza che questo avvenga in maniera eh, più veloce va bene questo non vuol dire che tu devi rimanere bloccato o bloccata agisci spiritualmente ma agisci anche eh, fisicamente voglio dire no eh, non rimanere fermo non rimanere ferma va bene è un invito all'azione anche perché assolutamente dio sa cos'è giusto dio dietro le quinte L'amore divino, gli angeli, Maria, Gesù, gli esseri di luce stanno lavorando per aiutarci, va bene, per sostenerci, ok? Quindi c'è eh, un piano divino molto più grande di quello che noi riusciamo a vedere con i nostri occhi, infatti eh, diciamo, le carte ci parlano anche di un portale magico, supera quella porta, supera quel portale, quel portale è un po' quel blocco che ti impedisce di cioè voglio dire questa porta tu l'avevi chiusa invece la devi aprire la devi eh, superare ok Uno, esci da quella porta vai verso il nuovo eh, hai un'idea creativa agisci in quella direzione stare fermo stare ferma alle volte ti serve per trovare la tua introspezione per ascoltare la tua anima per ascoltare ciò che dio ha da dirti ma quando senti quella spinta quell'intuizione quell'idea è venuto il momento di agire va bene ok diciamo bisogna anche andare a buttarsi un po anche se non sai come andranno le cose nessuno lo sa ma quella fiducia nasce eh, dal fatto che tu stai ascoltando la voce di dio che parla va bene la paura ti immobilizza quindi non ha senso in questo momento Rimanere fermo, rimanere ferma, è venuto il momento di veramente di seguire quel flusso di energia che ti sta spingendo in una data eh, direzione. Va bene? assolutamente grandi cose arriveranno davanti a te è venuto il momento anche di giocare eh, di ridere alla vita per piacere non focalizzatevi sulle cose negative cercate di trovare la vostra gioia interiore ballate danzate andate nella natura il più possibile eh, se avete un giardino andate in giardino andate nel parco più vicino a casa vostra abbracciate un albero pregate nella natura ringraziate la madre terra ogni volta che voi entrerete in contatto con la terra eh, voi veramente dimenticherete tutti i vostri pensieri negativi uscite dalla negatività i bambini non hanno pensieri negativi ricollegatevi col vostro bambino interiore i bambini amano giocare amano creare disegnate dipingete spegnete ogni tanto la tv veramente cercate di fare cose creative che vi danno gioia che vi danno entusiasmo va bene fate qualcosa di divertente io non lo so divertente potrebbe essere anche eh, non lo so fare ginnastica eh, potrebbe essere quello di saltare con la corda eh, potrebbe essere qualsiasi cosa fare la maglia insomma ognuno ha la sua eh, la sua le, le sue passioni i suoi hobby, va bene Parliamo di tentazione, diciamo che è venuto il momento di eliminare le, le abitudini negative. Eh, molti hanno la tendenza a chiudersi in casa in questo periodo e a mangiare, magari mangiare anche cibo spazzatura. Ricordiamoci che se vi volete connettere con la vostra anima, eh, l'ideale sarebbe quello di non mangiare zuccheri, di non mangiare animali, di non mangiare eh, cibi troppo densi, quindi va eh, come si dice privilegiare noci, magari noccio sì, questo sì, eh, mangiare eh, frutta, verdura, eh, bere. Tete, verde bere sostanze naturali eh, lasciare andare aranciata coca cola cioè lasciate andare queste energie dense che vi buttano giù ok molte altre persone purtroppo eh, hanno dipendenze come la sigaretta o addirittura anche dipendenze da alcol e da droghe quindi lasciate andare queste tentazioni vi, vi dicono le fate gli esseri della natura eh, lasciate andare eh, troppo ripeto tentazione anche a quello di Uh, di cadere nell'ego nel giudizio, nella paura lasciate andare queste forze che vi buttano giù e tanto eh, come dice l'ultima carta tutto quello che io faccio è una mia scelta quindi non date poi la colpa agli altri se poi state male se passate delle giornate negative se avete dei pensieri negativi ecco, quello che dice l'Arcangelo Michele è una scelta allora, questo ciclo che l'umanità sta vivendo non tutti sono nella negativa va bene ci sono persone che stanno creando cose molto grandi perché si focalizzano nelle energie positive e oltretutto ricordiamoci che avere frequenze alte fare un'alimentazione di un certo tipo prendere tanta vitamina c naturale ehm, prendere mangiare frutta e verdura fare affermazioni positive so, è una scelta mi capite uno sceglie di seguire una via piuttosto che un'altra invece una persona che si lavora una persona che parla male di se stesso e degli altri una persona che si butta giù una persona che trova il negativo su tutto anche quella è una scelta poi ci sono persone, dicono gli angeli che purtroppo stanno vivendo delle situazioni spiacevoli che non dipendono da loro perché magari sono obbligati a frequentare un datore di lavoro di un certo tipo delle amicizie sbagliate un partner sbagliato una situazione che ancora non vi potete staccare per una serie di motivi, ecco lì è il momento di pregare, il momento di meditare, il, il momento di benedire, è il momento di allinearsi all'amore, più tu farai questo, anima infinita, e più queste persone in un modo o nell'altro si allontaneranno dal tuo cammino? Come io questo non lo so, ma ho fiducia nell'amore divino perché questo accade spontaneamente. Va bene? Ok, quindi lasciate andare veramente tutto ciò che vi sta uh, portando. In una direzione sbagliata cercate di non prendere la via più facile eh, che magari poi vi costerà eh, vi, port vi porterebbe magari delusione dispiaceri lasciate andare le persone negative lasciate andare le proposte indecenti tra virgolette eh, cercate la via giusta la via dell'anima, la via dell'anima questo non vuol dire che la via dell'anima sia difficile, questo vuol dire che la via dell'anima vi darà gioia Vi darà entusiasmo, potreste avere un po' di paura ne, di agire, di superare quella, quella porta, quel portale, pregate di più e vedrete che riuscirete ad affrontare le sfide. Ok, l'amore è la differenza, lasciate andare l'ego e le tentazioni dell'ego, la via è l'amore, la via da seguire, la via maestra dell'amore, assolutamente, perché questo vi darà, vi sentirete più puliti, più integri, più forti, va bene? Entrare nel leggo nel giudizio non vi aiuterà assolutamente diciamo è venuto il momento di esprimere amore come ho detto prima fare dei doni eh, fare beneficenza anche 10 euro 20 euro di donazione a persone che hanno bisogno aiutate un'amica eh, avete vestiti in più donateli alle vostre amiche ai vostri vicini di casa eh, avete cibo in abbondanza donatelo eh, fate beneficenza avete un compagno, una compagna, donateli un fiore, eh, donateli qualcosa che può servirgli o non so, seguite il cuore. Il donare fare dei regali, i regali, i doni sono guidati dall'anima, quindi ripeto, non necessariamente cose materiali, ma anche cose materiali laddove quella persona diciamo, a quella persona gli può essere utile, perché queste cose portano gioia, perché voglio dire, se alla vostra ragazza piacciono i fiori, un bel mazzo di fiori porta la gioia nel cuore, è giusto un esempio, va bene, ok, eh, e questo porta, questo non vuol dire cadere nel materialismo, è una cosa molto diversa, va bene, le cose fatte col cuore, il dare incondizionato è amore, è amore vero, va bene, anche la vostra Presenza, potrebbe essere un dono per una persona, un sorriso, un gesto di gentilezza. Va bene, ok. Allora tu sei illimitato. Tu sei illimitata. È una carta molto potente. Tu sei in grado di creare la realtà che tanto desideri. Tu puoi fare tutto nella vita, abbi fiducia in te stessa, abbi fiducia in te stesso, niente, nessuno ti fermerà. Se ci sono persone che ti stanno scoraggiando, dimostra a te stesso che ce la puoi fare, eventualmente non parlare dei tuoi sogni con persone negative o con persone che ti demotivano o ti demoralizzano, credi nel tuo sogno, lavora sulla programmazione di allineamento a ciò che vuoi, ossia la cosiddetta riprogrammazione, affermazioni positive, tapping, ringraziare, eh, alza le tue energie e agisci, va bene? Eleva le tue frequenze e agisci e vedrai che grandi manifestazioni arriveranno nella tua vita e alle volte arriva ciò che è meglio per te e per il tuo massimo bene, quando tu vuoi, hai un sogno, un grande sogno, che in nome dell'amore, l'amore ti aiuta, l'amore ti sostiene, l'amore ti dà nuove idee creative, ok? Bene, io ho finito, eh, caro Alberto ora tocca a te? Sì, grazie, e... Beh, allora, io so, come al solito da parte al contrario, mi piace guardare due secondi, l'ultima carta, per poi ripartire dall'inizio. E, e devo dire che so, anche questa volta il consiglio della nostra amica Cara Gisèi è estremamente mirato: nel senso che eh, le nostre azioni eh, dipendono da noi, vabbè ovvio, ma cioè, sono proprio delle nostre scelte. Quindi. Eh, e, e abbiamo il controllo di conseguenza per questo motivo. Quindi se non siamo contenti di quello che facciamo, o se stiamo facendo o non facendo qualcosa, siamo noi che lo decidiamo, non ce lo dice il dottore, non ci dobbiamo far influenzare dall'esterno, dall dalla società, da quello che è il momento storico, questo è molto importante. E questo ti fa ragionare a lungo termine, perché tu non fai solamente una cosa nel qui ed ora ma cerchi di avere della lungimiranza, no? di guardare proprio al colore più in là del tuo naso a medio lungo termine tu parlavi giustamente di base alle carte di fare dei doni, no? di, di essere senza limiti eh, perché in questo momento sappiamo benissimo che ci sono, come spesso accade ci sono persone che purtroppo sono rimaste indietro e quindi è nostro dovere, cioè per chi se la sente per chi ritiene di avere qualcosa da mettere sul piatto, tra virgolette, che siano energie, che sia tempo, che siano soldi, progetti, è, è, giusto, è il momento giusto insomma, per certo. darsi da fare sicuramente per queste persone. Poi, ripartendo dall'inizio, eh, già, già la prima carta ha un messaggio potentissimo: sono carte di Maria, quindi, eh, quindi è, è logico che sia così: alla speranza, no? e anche la carta è molto potente, c'è cioè, questa luce potentissima la carta dice insomma che Dio come al solito soprattutto in questo momento ha delle idee dei piani molto brillanti per noi però eh, spesso queste idee questi piani arrivano se noi ci dimentichiamo di chi siamo e di quello che è, di tutte le cose che ci siamo messi in testa no? quindi cerchiamo di anche qui mh, di affidarci un po' al potere superiore e perché veramente questo ragionativo questo, questo brillante no? è, è una parola che mi piace molto perché praticamente eh, se noi ci vediamo a Dio, la nostra mente è brillante, cioè una mente brillante è una mente che funziona, okay? non è una mente pigra, una mente che pensa male, sterile, è oltretutto brillante ti dà l'idea anche di una persona che si dà a fare, uno brillante, uno brillante con, con l'energia, con i soldi, uno che si dà a fare, che avvia dei progetti, non è un, non una persona chiacchierata, di cioè, sé che fa le cose solo per sé, o che si tira indietro, che aspetta che gli altri facciano il primo passo, no? Quindi, è una carta molto interessante ed è solamente l'inizio. La carta successiva parla di, di tenerezza, di dolcezza, però giustamente la dibercalia dice io sono dolce, ma sono anche potente, perché se no, sempre che sono dolce, eh, fate di me ciò che volete. Cioè, eh, voglio dire, no, invece, giustamente, c'è anche la determinazione. E Maria, voglio dire, è maestra di questa cosa qua, no? Perché lei è assolutamente una figura estremamente dolce, ma anche molto potente, molto risoluta all'occorrenza, no? Cioè, del, del, del, cioè dell'ego, delle forze superze inferiori è, è una dolcezza, ma lei, come mi chiede, è molto determinata nel mandare via proprio queste, queste energie, no? Che non vanno bene. E... È questione naturalmente di equilibrio, infatti, difatti la carta scritto successiva parla proprio di dare e di ricevere, perché naturalmente eh, ci vuole un equilibrio eh, tra queste due cose, no? cioè ok il dare, giustamente, dare tempo, dare energia, dare soldi, però allo stesso tempo anche mettersi in una condizione di ricettività, perché delle certo. volte per una serie di ragioni, che non sto qui a, a ad elencare ovviamente, noi siamo tanto focalizzati sul dare, e, e però si rischia di, di tirare un blocco nel ricevere no perché magari uno che ne so io per uh, l'approvazione delle persone per una serie di credenze limitanti è sempre nel dare eh, però quando è che arriva il momento di ricevere anche dall'universo eh, cioè, eh, anche questo è un problema esattamente come ci sono quelli invece che sono sempre nel ricevere e che non, non si mettono invece nel dare magari lo ricevono anche però eh, detto che ricevono le cose giuste comunque creano un limite molto forte perché poi come dice la Bibbia come dice Gesù la gioia più grande è il dare sicuramente non il ricevere no? perché quando ti dai poi ti arriva tantissimo in cambio no? e, e ti fa stare proprio bene a prescindere da quello che ti arriva di ritorno poi eh, allora, vediamo perché forse le carte non mi sono arrivate nell'ordine giusto comunque vabbè allora eh, portale magico magico Sì, Non è un caso perché eh, tra l'altro in questi giorni c'è una nuova luna potentissima in arrivo eh, ed è una luna proprio che ci invita ancora di più a eh, veramente riprendere la sovranità su noi stessi, a fare chiarezza proprio su chi siamo, su quello che vogliamo fare, su quello che è giusto per noi prima di tutto. Perché se noi facciamo quello che è giusto per noi poi ci arriva anche il resto. Certo. Ma se noi prima non abbiamo fatto introspezione, non abbiamo chiarezza dentro di noi, siamo arrabbiati perché i genitori non ci hanno dato abbastanza, eccetera, e di fatti poi c'è anche la carta del codice interiore, non a caso, è normale che eh, non andiamo molto avanti no, con questo atteggiamento. Invece eh, bisogna anche capire che in certi momenti bisogna un a rilassarsi le maniche, perdonare e cercare di creare la propria con le troppe forze, a prescindere da tutto il resto. E questo portale, il portale magico, è troppo affascinante solo per non essere attraversato, no? è come quando uno un gioco i videogiochi, no? tu quando passi al livello successivo hai una grande gioia perché ti rendi conto che hai fatto qualcosa che ti ha portato lì, e soprattutto non torni indietro, a meno che non fai delle sciocchiette incredibili, la, la, la vita ti porta avanti. no? Quindi questo è fondamentale, soprattutto in questo momento. E giustamente però eh, al di là del bambino interiore, eh, la carta successiva parla di tentazione, perché? Eh, perché le tentazioni ci sono sempre, soprattutto quando magari abbiamo dei ruoli anche importanti, soprattutto a livello spirituale, eh, ci sono sempre delle energie che agiscono in modo avverso, eh, soprattutto quando non scegliamo, quando magari. Eh, siamo in equilibrio, purtroppo queste forze hanno campo libero no? quindi è molto importante farsi rivolgere far la borsa di sé, continuare ad agire, a continuare a utilizzare il discernimento, cioè proprio bisogna fare in modo che no? sì, queste forze non entrino, cioè proprio certo. essere più forti, essere al di là. Chiaramente queste tentazioni mm -hmm. no, sono anche magari delle piccole dipendenze quotidiane, delle abitudini malsane, delle cose che per una serie di motivi facciamo fatica a lasciare andare. Però eh, so, per il nostro bene eh, bisogna assolutamente andare oltre. No? Quindi anche perché queste, queste cose, queste abitudini, eh, se noi non, non, le, non le lasciamo, rischiano di, di farci sentire anche... Cioè, perché delle volte facciamo delle cose che cioè, ci danno l'illusione di farci stare bene. Però in realtà poi in profondità c'è una sorta no, di senso di colpa, quindi conviene esatto. assolutamente... Eh, eliminare queste eh, dipendenze che siano in ambito alimentare, facevi gli esempi tu piuttosto che alcolismo, sigarette, insomma ce ne sono tante, e mh, subito dopo c'è la carta del bambino interiore, perché giustamente eh, quello non va mai abbandonato, no? la purezza, la messiera spontaneità del nostro bambino, eh, che ha bisogno naturalmente di giocare, di fare delle cose in armonia con la propria natura altrimenti sarà arrabbiato, sarà triste e noi continueremo a, a, a portarselo dietro e però giustamente la carta dice anche sì, ti perdi, ti fai cose anche tra virgolette sciocche a tratti, però eh, stai al sicuro perché naturalmente il bambino ha bisogno di essere protetto no? quindi noi dobbiamo essere anche genitori di noi stessi assolutamente l'ultima carta per concludere Beh, abbiamo, l'amore fa la differenza e anche qui naturalmente, giustamente, c'è un richiamo ad eventi passati, possono essere anche vite passate che magari ci hanno portato in qualche modo a, ad oscurare un po' la nostra luce, no? ad abbassare un po' l'autostima, il valore di noi stessi, però eh, non ci dobbiamo dimenticare che, a parte che l'amore è la cosa più grande, no? tutto il resto è illusione, questo è quasi banale da dire ma fa la differenza quindi se noi veramente vogliamo eh, essere, amore, essere amore essere noi stessi noi dobbiamo fare quello per cui, per cui siamo qui eh, certo altrimenti altrimenti la nostra utilità rimarrà sempre relativa non possiamo essere cioè allora ognuno ha il proprio ruolo naturalmente ognuno è indispensabile però soprattutto in ambito spirituale se uno ha un compito che è proprio naturalmente eh, autenticità la nostra diversità è un patrimonio no? e ovviamente va santificata no dal però, però è fondamentale perché altrimenti eh, noi agiremo sempre un po' a metà cioè no, no, non facciamo non, non portiamo onore a noi stessi prima di tutto alla nostra anima che ovviamente piange urla perché ci invita a fare le cose che dobbiamo fare, ma poi anche nei confronti degli altri è come se fossimo egoisti, perché non facendo le cose che dobbiamo fare, continuando ad autolimitarci, non, non portiamo nemmeno beneficio a tutti gli altri, questa esatto. è una cosa in definitiva peggiore. E poi la carta successiva giustamente parla di esprimere l'amore con doni, no? Piccole cose, ovviamente non stiamo parlando di cose grandiose, come sempre, poi ciascuno in base le proprie possibilità, naturalmente, possono essere... E appunto come dicevi tu, eh, voglio dire, doni economici ad associazioni piuttosto che famiglie che non ce la fanno. Adesso sappiamo che ci sono situazioni un po' estreme purtroppo, e però possono essere cose anche tipo, come facevo un esempio un po' di fa, anche piantare un albero, cioè è una cosa assolutamente rivoluzionaria in questo momento. no? Quindi ci sono anche dei siti senza capacità positiva a fare queste cose. E oppure anche come, ti, come dicevi tu potrebbe essere un mazzo di fiori alla propria fidanzata cioè insomma ci sono tantissime cose che si possono fare anche senza spendere grandi cifre insomma ci sono tutte le possibilità però l'invito comunque è sempre quello ad esprimere no? se stessi assolutamente eh, cioè anche a partire voglio dire dalla, dalla propria creatività perché giustamente eh, cioè ognuno può fare magari una cosa materiale Può, la può comprare, uno può fare qualcosa con le mani, qualcosa di manuale, fai da te, no? Assolutamente! È che è una cosa magari anche più di cuore, magari più sentita, piuttosto che una cosa fatta da un altro, ma può essere anche, che so io, dedicare una canzone alla radio, non lo so, voglio dire, ci sono, bisogna anche un po' eh, no, essere creativi, appunto, scusate la ripetizione, ci sono tanti modi, certo. e... e... E la carta successiva parla di essere limitati, no? e si collega un po' all'inizio, quando, quando Maria ci parlava di speranza, ci parlava no? della mente di Dio, dei piani di Dio che sono brillanti, per cui in definitiva non ci, non ci dobbiamo mai dimenticare che i limiti sono solamente nella mente, esattamente come ci sono, possono anche essere sottastati, questo è un po' lo scopo della vita. No? Quindi queste benedette credenze limitanti, che poi purtroppo ci portano anche ad avere pensieri, parole, e azioni limitanti, vanno smantellate continuamente col lavoro di introspezione, con la preghiera di, di guarigione, di liberazione, che ovviamente agisce anche su tutto l'albero genealogico, mica solo su di noi, no? perché tante volte ci portiamo anche cose di altri. E, e quindi è, è tutto un lavoro continuo, chiaramente, di meditazione e di azione vera e propria, no? però eh, quello che è importante... Eh, anche qui si parla nella sempre di scelte, no? tu fai, puoi fare tutto quello che scegli. È chiaro che se non lo scegli, eh, non lo fai di conseguenza. Ma non scegliere è una scelta lo stesso, eh, che ti pone anche in un limbo, perché purtroppo se tu non scegli, poi l'universo di conseguenza ti risponde anche non punendoti, perché ripeto ancora una volta l'universo un non è punitivo, parliamo di vibrazioni, di energia, l'universo un fa da specchio. Perché alle volte puoi scegliere più. per te. Eh, cioè. Perché ti porta poi a scegliere eh. a qualche livello. Eh. Assolutamente, eh. prima o poi, eh, forzatamente, probabilmente anche peggio, siamo costretti a fare delle scelte. Perciò, come dire, dipende sempre da noi, no? dal lavoro su di noi, da quanto autostima abbiamo, da quello che vogliamo fare, dalla chiarezza che facciamo, però... Eh, non dimentichiamoci che assolutamente i limiti non esistono, quindi il tempo che abbiamo è lo stesso tempo che aveva Leonardo da Vinci quando ha fatto le sue opere, e più ne meno, eh, l'energia che abbiamo, se lavoriamo su noi, è energia illimitata, i soldi che possiamo avere possono essere illimitati, quello che fa la differenza è l'utilizzo, perché se tu hai tanto ma eh, non fai niente per gli altri, eh, naturalmente eh, è l'oggetto. Sei povero lo stesso. Eh, non, non è, è un è appunto, sì, è un utilizzo che non è positivo, è sterile, non ti porta a nessuna parte, prima o poi farai i conti con la tua coscienza, perché naturalmente poi quello è il punto, no? È la, certo. la coscienza e la mente che, che domina su tutto. E perciò, come dire, <coughs> questo, questo è un po', è un po il giusto finale di questa lettura, no? Perché anche, per esempio... Una cosa così per concludere, no? Io ultimamente mi sono preso qualche richiesta per fare esercizi fisici perché io sono abbastanza pigretto, lo sai, da quel punto di vista lì, no? Io sono molto meditativo. Però eh, per esempio ha fatto riflettere una cosa che ha detto un grande atleta di cui non faccio il nome. E insomma, lui è il classico, no? Che fa sport estremi, tutto muscolato, ma è una buonissima persona, cioè non è uno che si fa vedere e tutto. Però ha detto: guardate. Io ho fatto tante cose, sono stato nel deserto, però la cosa più difficile che ho provato, sapere, sapete qual è stata? Lo yoga, <ride> cioè stare fermi, fermare il pensiero e essere uno, unirsi, perché yoga vuol dire unione, trovare il proprio centro è la cosa sì, più sì. difficile. Sì, eh, sì. Perché poi facciamo tante cose, ma stare fermi, mantenere la gallata. Esatto, la... stare eh, in silenzio qualcosa, anche, eh, Non siamo tante persone non sono abituate. E... C'è cioè, tanto silenzio tanto vuoto, ma questo ci dà un'opportunità incredibile. Di ascoltare perché, dai, magari, lei... di ascoltare ah, certo. un po'. Che, sì, sì. che bello, bella questa cosa, mi è piaciuta sì. ed è anche molto sì. vera. Grazie Alberto. Allora e concludiamo così. il messaggio di Luisei che dice i pensieri in cui scelgo di credere di credere adesso creano le mie esperienze ora ascolto ciò che dico e non dico più niente che non voglio diventi vero per me questo, perché, questo è un messaggio molto potente perché non ci rendiamo conto molte persone non si rendono conto di come i nostri pensieri e parole fanno influenzare la nostra realtà e io questo lo, eh, lo insegno con logo eh, e le, le persone rimangono sbalordite quando con logo sealing attraverso l'utilizzo di tre frasi per andare a recuperare l'energia vitale legata a una paura un blocco a una credenza negativa lasciando andare le energie legate a quel blocco semplicemente affermando con queste frasi eh, le persone cambiano la percezione della realtà smettono di avere paura smettono di sentirsi male smettono di sentire il mal di testa di avere emozioni negative e li si ribellano dai blocchi ma com'è possibile che il mio port che io parlando e affermando riesco a cambiare la mia energia il mio modo di pensare la mia realtà e la mia percezione della realtà, questo è proprio l'esempio pratico di come noi creiamo attraverso il nostro eh, verbalizzare delle frasi. Faccio un esempio: se voi continuate a dire quanto Ah, quanto sto male. Ah, quanto sono stanca. Ah, come è brutta la vita! Forza di fare queste affermazioni voi non fate altro che confermare nella vostra realtà eventi negativi, circostanze negative. Tutto questo va a influenzare negativamente la vostra vita. Ecco perché gli angeli, Michele e gli esseri di luce ci invitano sempre a guardare cose positive, non negative. Va bene un po' informarsi su quello che accade nel mondo, ma non fate anche perché. Nei telegiornali parlano solo delle cose negative, cercate di scegliere voi cosa far entrare nella vostra zucca, nella vostra testa e nella vostra mente ed ecco perché è importante fare delle affermazioni positive, io so eh, soprattutto con il logo Sealing ne voglio parlare perché è una modalità potentissima che vi aiuta a eliminare tutto ciò che è, eh, è obsoleto, vi sta ostacolando, vi sta bloccando, vi, sta fa, vi fa stare male, vi fa sentire giù nella frequenza, ma quanta, quanta resistenza poi si ha, perché pulire poi è anche semplice, però poi bisogna anche sostituire le credenze attraverso affermazioni positive c'è tantissima resistenza nell'affermare ciò che voi volete essere ciò che voi volete fare ciò che voi volete avere perché vi sentite in colpa di chiedere troppo perché eh, vi sembra eh, che chiedere delle cose materiali all'amore divino sia sbagliato perché essere spirituali per molte persone significa essere poveri ecco bisogna cambiare tutte queste credenze e all'inizio può essere un pochino eh, impegnativo Attivo, ma con l'uso ceiling è possibile farlo in maniera più veloce quindi se siete eh, interessati in questo senso avete bisogno di superare quel famoso gateway o quel famoso portale, eh, è importante un pochino fare un lavoro su di sé, bisogna che noi lavoriamo dall'interno e diciamo che poi quando noi eliminiamo tutte queste energie cristallizzate, tutti questi blocchi che alla fine sono energie che magari noi non vediamo con i nostri occhi, ma i chiarosensienti, le persone un pochino più sensibili le sentono, le avvertono non solo nel proprio campo energetico ma anche nel campo energetico delle persone con cui interagiscono, se voi vi liberate da queste strutture riuscite a sentirvi liberi. È come che eh, quando voi siete bloccati vi sentite come una farfalla in una palla di vetro. Eh, logo sealing, e la riprogrammazione vi aiuta a demolire questa palla di vetro e così la farfallina può volare liberamente. Questo che è il lavoro spirituale che io propongo col lavoro di coaching. Se siete interessati eh, potete contattarmi eh, mi occupo anche di fare letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta mi occupo anche di facilitare la guarigione energetica con le nuove frequenze di luce sulle altre persone anche queste sono delle frequenze molto potenti che aiutano a liberare in tantissimi livelli a riportare equilibrio a livello fisico mentale emozionale e spirituale laddove tu hai eh, bisogno volevo anche ricordarvi che questo mese eh, per chi è interessato potete partecipare al webinar dal vivo con me però da casa vostra sul pc su, col vostro tablet o col vostro cellulare il 30 il 31 di gennaio 2021 C è ancora in promozione eh, se volete partecipare volete imparare a connettervi con la vostra anima in primis con i vostri angeli e con l'arcangelo michele eh, questo lavoro è veramente molto potente, vi dà, diciamo, dei, dei, è un grande lavoro che vi aiuta ad ascoltare la voce del vostro sacro cuore, a entrare in connessione con i vostri angeli e vi darà anche gli strumenti per poi proseguire eh, questo percorso. Questo lavoro di connessione anche da soli successivamente al seminario per chi invece vuole imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce a lavorare con queste nuove energie meravigliose di guarigione di riequilibrio energetico il webinar sarà il 27 e il 28 di febbraio 2021 per chi invece non può partecipare dal vivo anche se da casa i webinar eh, abbiamo il corso online scaricabile eh, per imparare a connetterti eh, con i tuoi angeli ci sono delle video lezioni e come essere dal vivo con me e in più hai la possibilità di fare un'ora di coaching privatamente con me per affinare le tue capacità per qualsiasi informazione io sono a disposizione caro alberto io ti saluto Ciao Alberto! Grazie, grazie. Ciao. Saluto tutti voi e ci sentiamo la settimana prossima. Un bacione e a presto! Ciao, ciao!